Devo dire che, diciamo, non so se ha fatto presa su di voi, a me sono tematiche che mi interessano molto, eh, spesso, direi, quasi sempre si pensa alla pubblica amministrazione come un qualche cosa, diciamo così, con la quale avere un dialogo, o se si è magari, come diceva Gianluca, superato dei limiti di velocità, o se bisogna rifare la, la, la carta di identità. Direi che invece è un argomento inesplorato almeno nel nostro paese e anche dal punto di vista di quello che possono fare i cittadini, diciamo così, proprio ma anche a livello personale, è un qualche cosa secondo me veramente affascinante, nel senso che gamification, ma detta anche in termini diciamo, italiani, avrebbe la stessa presa, eh, ed è un po' anche la diciamo, riflessione che può nascere diciamo, stasera, voi potete crederci o no, sono in cinque mesi circa, facciamo sei anni che, che tentiamo in tutti i modi di, di costruire questa serata, ci siamo guardati in faccia, non siamo naturalmente gli unici, dopo infatti arriverò ai ringraziamenti. Non voglio dire che il desiderio è sempre quello magari di avere una, diciamo, una partecipazione un pochino più compita, e però anche se le cose vanno così devo dire che appunto siamo qui per interrogarci, per cercare di migliorare, quindi gli argomenti che abbia citato il professor io secondo me verranno fuori durante questa serata e saranno argomenti che terremo ben presenti anche in futuro eh, perché il desiderio nostro è che tutte le, le persone che entrano in contatto con noi i relatori, gli amici o chi partecipa a queste serate sarebbe bello che ehm, si, si interessasse anche di quello che vogliamo fare ci chiedesse per esempio magari uscendo stasera noi, noi sappiamo che alcuni hanno già dato la disponibilità, altri proveremo a chiederlo ci possa chiedere anche le varie slide che verranno proiettate mm, nel senso io le ho, le ho viste in anticipo come è logico pensare sono veramente fatte molto molto bene, trattano argomenti molto interessanti e sicuramente anche solo il volerle avere sul proprio pc e poterle scorrere quando si ha diciamo, del tempo secondo me se ne esce molto più ricchi questa è una, una serata nella quale voi vedete il relatore, vedete me, vedete il presidente di noi, eh, però è stata possibile perché innanzitutto ci sono state persone che hanno creduto in noi e, e, sono, e sono anche i nostri sponsor che vedrete appunto sulla locandina e io faccio un ringraziamento particolare, l'ordine diciamo, è così casuale. Ringrazio innanzitutto il Caffè Minerma il Caffè Minerva nella, nella mia persona più presente di Vincenzo Di Gangi eh, eh, diciamo che il caffè, il caffè Minerva per noi è il nostro luogo del cuore è un luogo nel quale appena possiamo ci rifugiamo eh, pensiamo e facciamo anche programmazione rispetto a quello che vogliamo fare eh, Vincenzo è una persona eccezionale nel senso segue quello che tutti facciamo e appena chiediamo magari uno spazio all'interno del Caffè Minerva per poterne combinare di ogni e ci dice sì sì, sì venite pure <ride> e fate pure quello che dovete fare quindi un grande ringraziamento a Vincenzo Di Ganci e a Caffè Minerva l'altro ringraziamento è alla signora Italia Ippolito, eh, che è la titolare di Figurella anche lei è diciamo, una, una persona che è una nostra grande amica ci segue e anche stasera ha voluto dare il suo contributo eh, naturalmente ringraziamenti vanno anche a Gina che ha fatto una presentazione eccezionale è sempre difficile parlare dopo Gina perché è una, veramente un eloquio eh, che lascia senza parole cercherò di fare il possibile. E, e poi Pantigliate, eh, abbiamo qui presente, non dico i nomi, dico solo Pantigliate, eh, è un, un comune con il quale abbiamo iniziato a interagire ormai diciamo, da, da due anni, è un comune dell'A diciamo, dell del sud-est Milano. Ehm, eh, sì, posso dire in poche parole che interagire con loro ci fa stare bene. Abbiamo delle idee comuni, abbiamo delle, dei progetti comuni, cerchiamo di metterli in pratica. Uno di questi è l'organizzazione di questa serata, quindi un grazie a loro e anche un grazie per la vicinanza che ci fanno sentire. Si dice con un'espressione diciamo, un a volte un po' così, nemo, profeta in patria, a volte magari veniamo più eh, diciamo, elogiati fuori da San Donato che dentro San Donato, ma questa è l'ultima piccola polemica che mi sono presa